Buongiorno a tutti e bentrovati a questa nuova live sulla fanpage gerardopaterna.com Allora, siamo sicuramente pronti al riavvio delle, delle attività. Eh, ci sono un po' di chiarimenti, insomma, ancora che stiamo aspettando, no? Su come gestire su come gestire i clienti, insomma se eh, dare loro la possibilità di visitare gli immobili o meno, quali misure prendere per la, per la sicurezza di, di tutti, insomma sono informazioni che via arriveranno. Oggi vorrei invece eh, parlarvi di eh, come è cambiata insomma, la ricerca eh, di casa eh, dopo questi due mesi di di reclusione eh, e lo faremo con eh, la dottoressa Lara eh, Zucchini, psicologa. Parleremo invece anche dei contratti a distanza, se è possibile vendere casa senza visitarla fisicamente, quindi parleremo con l'avvocato eh, Floriana Branca che ci darà alcune indicazioni utili. Eh, parleremo di un sacco di altre cose, no? di come sta cambiando il modello agenziale, dell'importanza... Della, della collaborazione e dell'esperienza anche di gestione aziendale in questo, in questo periodo complicato con Roberto Barbato di Frame. Però insomma via via cominciamo a, pre a presentare i, i nostri ospiti, quindi insomma in ordine di apparizione per come li vedo io, ecco qui Lara Zucchini, ben, ben arrivata, grazie Lara. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qua. Poi abbiamo Roberto Barbato, eccolo, ciao Gerardo, buongiorno a tutti. Da Roma, quindi Lara Zucchini da Crema, Roberto Barbato da Roma, invece abbiamo l'avvocato Floriana Branca che non ricordo se si è collegata da Savona o da Loano. Buonasera, buonasera a tutti e buonasera per gli altri partecipanti. Ecco, tu sei collegata da Savona o da Loano in questo momento? Floriano? Da Savona, in questo da momento Sa sono a Savona. Perfetto, bene. Allora, intanto cominciamo a salutare un po' di persone che si sono collegate. Maria Laura Tresoldi, Loreto Dinucci, ciao Loreto, Oreste Santoro, Andrea Martini... E insomma via via stanno arrivando stanno arrivando un po tutti allora c'è una una ricerca uh, di uh, casa punto it che in qualche modo ci uh, guiderà durante questa questa puntata durante i prossimi minuti e vorrei farvi vedere via via un po un po di slide quindi un paio di minuti allora <coughs> Tiro giù barbato un attimo, non te ne avere a male, così faccio no, no, no. passare le slide. Eh? Ti capisco. Okay. <ride> Grazie. Allora, secondo eh, casa.it, ok, il coronavirus di fatto non ferma la ricerca di casa. Infatti pare che il 62% di chi ha partecipato a, a questa indagine che eh, sta cercando casa eh, afferma di non aver cambiato quindi l'intenzione di, di, di acquisto a causa del Covid quindi questo è un dato, è un dato positivo ma c'è di più qui abbiamo praticamente il 17% di chi cerca una casa in vendita è ancora più motivato dopo il periodo di lockdown in questa ricerca di casa quindi anche questo è un elemento interessante che fa che fa ben sperare. Poi c'è un altro dato che volevo, che volevo evidenziarvi, se riesco a farlo, che è questo. Allora, ecco, cosa importante, come è cambiato il nostro rapporto no, in relazione alla casa? E pare che, insomma, ci sia... Uh, il 60% di chi sta comprando chi, che vorrebbe comprare casa eh, sta va valutando e valuterà case con giardino privato, con terrazzo case più luminose, case più grandi case con due o più bagni e via dicendo quindi insomma una certa rivoluzione rispetto agli spazi angusti in cui molti si sono trovati a vivere in queste, in queste eh, settimane questi so sono dati che in qualche modo guideranno la nostra chiacchierata di, eh, di oggi. Eh, C'è un altro dato che è emerso poi dalla ricerca di, eh, di casa.it che riguarda un, un segmento di eh, clienti che sono particolarmente evoluti. Infatti pare che ci sia il 32% dei clienti che cercano casa che eh, adotteranno d'ufficio la visita virtuale come prima visita, cioè non ci sarà il solito eh, primo giro turistico, ma la prima visita verrà fatta da remoto, per loro scelta. E addirittura c'è un 4% di questi clienti, un numero esiguo, però interessante come, come fenomeno, che sono disposti a comprare casa anche non vedendola fisicamente. Quindi sono, parleremo anche di questo aspetto eh, crescente. Lara Zucchini, allora intanto Lara è eh, psicologa, eh, psicologa del benessere, lavora con il team di Luca Mazzucchelli ed è responsabile anche del eh, progetto Wow Experience, quindi come rendere gli ambienti di, di lavoro eh, più, eh, più funzionali e, e gradevoli per, per i clienti che poi devono in qualche modo eh, transitarci, ma anche chi lavora in tali ambienti. Volevo un po' per la tua esperienza raccolta ecco, in queste settimane, come è cambiata secondo te eh, così, il rapporto che abbiamo vissuto con la nostra casa? Altro che... Allora, tutto quello che hai detto, è correttissimo Gerardo, ti ringrazio. Eh, sì, il rapporto con la nostra casa in questo momento è più importante che mai perché non siamo mai stati abituati a passarci così tanto tempo e soprattutto per chi non vive solo ma con altre persone, con tutte queste persone contemporaneamente. E proprio in questo periodo quello che più sentiamo, ok perché la casa in realtà ci rappresenta molto, è un po' la nostra divisione tra l'esterno e l'interno, è quello che ci permette di sentirci al coperto, al sicuro e ha a che fare anche con i nostri tratti della personalità, non differenti, tanto che di solito quello che noi mettiamo all'esterno, cioè quindi più eh, verso la sala, la cucina, quindi gli ambienti che vedono anche quelle persone che vengono dal di fuori, i nostri ospiti, rappresenta un pochino di più le nostre parti più controllate, razionali, invece teniamo più all'interno della nostra stanza, della nostra camera, quello che invece ci rappresenta di un po' più intimo, che a volte ha più a che fare invece con i nostri tratti, un pochino più nascosti, che a volte non abbiamo piacere a far vedere a tutti. E proprio in questo momento, ehm, quello che io ho visto, sia con i miei clienti, che eh, continuo a vedere online, è proprio un po' una difficoltà a ritagliarsi degli spazi in casa, ma anche un'insoddisfazione nei confronti della propria casa. Chi ha la fortuna di avere spazi all'aperto non se li gode come dovrebbe, al contrario invece chi non ha questa fortuna inizia a sognare il tipo di casa che vorrebbe, tanto che eh, la ricerca che hai fatto vedere nelle slide che è assolutamente vero, mi accorgo tantissime persone con le quali parlo o in questo momento vogliono un po' rivedere casa perché stando tanto tempo a casa uno si rende conto che ha bisogno un po' di cambiarla per il proprio stato d'animo per come sente di essere e quindi vuole un pochino eh, rimodernarla ci sono persone che in questo mm. momento hanno cambiato proprio gli spazi e gli assetti e c'è chi sogna pensando, ok no però una casa del genere non può fare per me, non posso stare qua tutto questo tempo e soprattutto con l'idea che è successo quello che è successo e quindi siamo tutti costretti a casa, caspita c'è il pensiero che se ehm, avrò mai una casa diversa e se ho in progetto di poterla acquistare alcune cose diventano prioritarie anche proprio per la nostra persona perché il legame con lo spazio ha a che fare anche proprio con il nostro benessere, cioè in base a dove noi stiamo che non è una banalità, ma è proprio vero, e anzi ci sono tutte delle, delle, dei riferimenti in ambito scientifico, l'idea è proprio che dove noi siamo, da quello di cui siamo circondati proprio da un punto di vista fisico, può assolutamente andare a modificare quello che noi percepiamo da un punto di vista di benessere. Quindi può influenzare il nostro stato d'animo, può influenzare le nostre performance, c'è chi adesso è abituato a lavorare da casa. Io ad esempio sono una di queste, cioè lavoro da casa tutto il giorno, tutti i giorni. E cambia tantissimo, può cambiare proprio la tua performance, quanto produci, perché l'ambiente va a agire anche sulla nostra cognizione, quindi ci rende più o meno produttivi. E poi insomma è sempre lo spazio del relax e in questo momento riuscire a dividere tra lo spazio in cui lavoro e lo spazio in cui mi rilasso diventa ancora più difficile. Quindi insomma direi che il rapporto con la nostra casa in questo momento è diventato veramente prioritario. Certo, ti ringrazio Lara, poi parleremo un po' dello stress che è registrato da parte di tutti i lavoratori in modalità smart, Ecco, li fai sedere in poltrona ovviamente quando fai le tue video eh, call con loro. Sì, eh... <ride> sì. Adesso le aziende si possono occupare poco dei loro dipendenti in questo ambito, quindi non sempre hanno la possibilità di far fare videochiamate e per lo più sono le persone che in questo momento si stanno occupando di loro e lo fanno più per la loro sfera personale anziché lavorativa. Ok, allora, ehm, prima di eh, passare a una domanda specifica eh, nei confronti di Floriana Branca, volevo subito salutare un bel po' di persone che sono collegate, Matteo Mugavero, Danilo Aiello, Armando Sacco, Giuseppe Muglier, Ore, Oreste Santoro, Pietro Tedeschi, Donora Versa, Filippo Stimolo, Barbara Mazzoni, insomma siete veramente eh, tanti, tanti, tanti. C'è Loreto Di Nucci che fa subito una domanda, bruciapelo a Roberto Barbato eh, e chiede, eh, dice forse per una minore densità eh, insomma, di accesso alle persone, eh, eh, con l'MLS potremmo rinunciare ad accompagnare eh, i clienti acquirenti? O dovremmo rinunciare ad accompagnare i clienti acquirenti? Insomma, qui Loreto ti vuol chiedere: insomma, se grazie all'MLS in qualche modo eh, potremmo accorciare un po' il, il percorso tra eh, il cliente acquirente e la sua prossima casa. Sì, sicuramente sì. Eh, sì ehm, parlare, allora, sicuramente. No, Claudiana, per rivedere tutto. Aspetta, ho fatto una domanda a Roberto, da te arrivo dopo. Grazie. Roberto, scusa. Sì, eh, dicevo, sicuramente sì. Ah, scusa, mi hai dato via l'audio un attimo, ho frainteso. Domanda scusa, per un attimo. Okay. Avremmo dovuto farla anche prima, una maggiore eh, prequalifica degli acquirenti. Questa è una questione di ottimizzazione. L'MLS ci aiuta perché ci mette a disposizione, già fa un'attività di incrocio, di matching tra quelle che sono le richieste e tra quelle che sono gli immobili. Poi eh, l'attività dell'agente immobiliare è, è di eh, selezionare, capire bene poi quelle che sono le caratteristiche della ricerca dell'acquirente, fargli vedere già del materiale fotografico virtuale, cioè in maniera tale da arrivare e aggiungerei anche verificare la parte finanziaria, perché è inutile che portiamo a vedere clienti eh, case da 500 mila euro e magari possono comprare fino a 300 quindi anche una prequalifica, del cliente delle caratteristiche ma anche finanziaria e poi dopo in ultima analisi si può portare io penso che una volta almeno bisogna bisogna portarlo noi adesso eh, non voglio anticipare eh, la domanda ma stiamo introducendo anche un'app che permette quando il cliente fissa l'appuntamento può chiedere di fissare l'appuntamento sul posto o anche un appuntamento virtuale video che l'agente immobiliare l'accompagna nella visita dell'appartamento, quindi sicuramente sì, si può fare, eh, ed è un lavoro che ottimizza il tempo, ottimizza tutto, in, in questo particolare momento anche eh, il rispetto delle distanze sociali. Ok, allora mentre, mentre stiamo aspettando, aspettiamo che Floriana che ha dei problemi di connettività insomma rientri eh, tra noi, approfitto subito di Roberto, ti sei scaldato eh, e quindi volevo chiederti eh, un punto di vista un po' come imprenditore no? eh, come hai vissuto questa, questa emergenza Covid soprattutto nei primi istanti e, e come hanno reagito anche i tuoi, i tuoi colleghi, ecco, i tuoi collaboratori? Ma Devo dire che eh, un po' forse come tutte, eh, i, i primi due giorni è stato un momento un po' di confusione, ci toglievano dall'ufficio, ci toglievano dall'attività, dall voglio dire l'abbiamo vissuto un, un qualche cosa un po' così. Poi c'è stata una grande sorpresa perché eh, sia da parte anche di tutto il team, di tutta, ma penso di tutti eh, gli operatori, Abbiamo scoperto questi nuovi strumenti di collegamento, questi nuovi strumenti di, eh, di lavoro, poi collegate all'MLS abbiamo il supporto, perché eh, io confermo anche l'analisi fatta da casa.it eh, eh, per quanto riguarda la continua ricerca. Noi abbiamo avuto gli stessi, eh, nel mese di marzo abbiamo avuto le stesse ricerche che abbiamo avuto nel mese di marzo dell'anno precedente. Eh, sì. Quindi eh, ci siamo sorpresi anche di queste, quindi, effettivamente eh, la ricerca continua, è logico che il supporto informatico, il supporto dell'MLS che ci arrivavano continuamente di croce, ci ha mantenuto attivi su quelle che è l'attività, abbiamo ripreso un po' coraggio, abbiamo scoperto che ehm, ehm, questi sistemi informatici ci hanno fatto affacciare comunque sul mondo ehm, nell'ambito delle attività. Ecco, secondo te cosa resterà in eredità agli agenti immobiliari, di tutta questa ondata di, di digitale, che insomma eh, abbiamo fatto una scorpacciata un po' tutti in questo periodo. Cosa resterà poi alla fine? Io penso molto, non solo agli agenti immobiliari, ma penso a tutti. Abbiamo vissuto nelle famiglie, l'unico modo per poter uscire era uscire attraverso i collegamenti del computer, l'abbiamo visto con i bambini a scuola, con gli esami, abbiamo visto esami di laurea, eh, una, noi abbiamo fatto benissimo... Una formazione, poi abbiamo abbracciato la nostra politica di fare una formazione non solo interna, ma abbiamo deciso di coinvolgere gli agenti immobiliari, tutti gli agenti immobiliari, delle, eh, de, delle, eh, anche delle singole agenzie che non partecipavano al nostro gruppo, giusto per mantenere attivo il, il settore e coinvolgimento. Quindi eh, rimarrà moltissimo. Okay. E, allora. Lara, abbiamo un problema serio con Floriana, speriamo si ci arrivi, se si, si riesca a collegare in qualche modo andiamo avanti. Eh, Lara, allora eh, parliamo della, della, delle agenzie immobiliari. Allora, questi agenti adesso riapriranno le loro attività il giorno, il giorno 4, tra uh, mille incertezze, no, sulla Uh, su cosa potranno fare e cosa, e cosa no, eh, però vorrei che tu de dessi loro qualche suggerimento anche per, per, per il futuro, insomma, per capire come mettere a frutto eh, gli spazi, il tipo di, di accoglienza, eh, il colore, anche la parte estetica dei loro uffici per renderla più appetibile nei confronti della, de della clientela. Sì, Gerardo, perché dobbiamo dire che mh, noi con il nostro progetto di psicologia dell'ambiente, della WAVO Experience, ci occupiamo proprio di questo. Intanto sei tornata, Floriana, ciao. Eh, ci occupiamo di questo, nel senso che dal momento in cui quello che conta è l'esperienza che vive il cliente e non soltanto quello che noi gli offriamo, anzi tante volte, a influenzarlo e a farlo comprare proprio da noi è l'esperienza che sta vivendo insieme a noi, anziché il prodotto che gli stiamo offrendo cioè diventa più propenso grazie a quello che noi gli stiamo offrendo lato esperienziale e in questo anche l'ambiente dentro il quale noi li accogliamo può esserci d'aiuto mi rendo conto che quando tutto sarà, tornerà come prima è impossibile eh, ma quando tutto tornerà un po' mh, diciamo quantomeno dal vivo sicuramente ci saranno tutta una serie di attenzioni a cui noi dovremo fare, fare caso e che cambieranno anche, credo, la vendita di no, di ogni di ogni mobiliare, insomma, e di, ca, cambia completamente tutto. Allora, noi che cosa possiamo fare in questo contesto, ma anche nella norma, per poter far sì che l'altro si senta quanto più possibile a suo agio? Perché già io immagino: questo lo chiedo a te, Gerardo, perché non lo so. Ma io immagino che eh, già principalmente un po' la sensazione di base del cliente spesso quando ha qualcuno di fronte che deve vendergli qualche cosa è un po' la paura di essere fregati. Cioè vi capita spesso di andare incontro a, a questo oppure è una cosa rara? No, no, no, assolutamente. Diciamo che cioè, la naturale diffidenza esiste. ecco. Mm. Quindi. Esatto, esatto. Soprattutto quando a trarre beneficio della mia vendita è qualcun altro. no? E quindi io sono ancora più attento al fatto che lui, porca vacca, Faccia di tutto pur di vendermela. Si, mia si mia... può dire porca vacca online? Sì, Roberto. Sì. Sì, sì, vai, vai, Lara. Ok. Allora, permesso. Ah, ok. E ehm, quello che conta è anche riuscire a far stare bene il proprio interlocutore, il proprio cliente a partire dall'ambiente prima che anche da come ci si pone, anche perché poi fondamentalmente è quello cui il cliente è interessato in quel momento, no? Cioè andrà a scegliere quello che è l'ambiente dove lui vuole stare. Quindi come possiamo fare per aiutarci con le nostre pareti del, del nostro luogo per poterci aiutare a vendere all'altro? Allora, senza dubbio, mh, il fatto di giocare sui colori, come dicevi tu Gerardo, è vero. L'idea è, è non è che adesso dovete completamente cambiare eh, la vostra sede. Questo no, però avere delle accortezze in più, questo sì. Tra l'altro sentivo anche che si parlava di plexiglass e cose del genere. Il rischio mh, in questo caso è di aumentare la distanza e la freddezza percepita. Sì. Quindi il consiglio è, se ad esempio avete pareti tutte bianche, la sensazione è quella che, che ci sia un po' di, di sensazione di freddezza, di cose asettiche, e invece noi dobbiamo fare in modo che l'altro si senta da noi accolto e che il suo livello di tensione, anche perché diciamolo che comunque dovrà investire anche dei soldi, quindi è assolutamente anche non è mai completamente sereno, eh, se non in qualche raro caso e quindi accoglierlo all'interno di un ambiente che abbia delle tonalità neutre e non troppo forti di solito si gioca eh, sul rilassamento eh, con saturazioni non alte ma più basse quindi eh, tonalità che siano un po neutre in questo caso e con colori che vadano un po a, um, ci sono ogni colore dà una percezione diversa in base a come viene utilizzato e come viene associato tra gli altri. L'idea è che tutto quello che voi avete all'interno della vostra stanza possa essere tra sé e sé coerente e certo. un'indicazione che può essere utile è quella di utilizzare delle piante, cioè degli elementi naturali, non solo piante in realtà, ma anche elementi in legno, elementi che richiamino un po' il senso della natura perché è um, un dato comprovatissimo che noi stiamo meglio quando siamo a contatto con la natura perché um, dall'evoluzione noi ci avvicinavamo agli elementi naturali con um, avvicinamento, esplorazione e quasi ci rigeneravano perché dentro l'ambiente naturale noi non dobbiamo ricercare alcuna informazione quindi la nostra cognizione non no, va sì. a sforzarsi Okay, ok, ok. E quindi ecco qualche indicazione in questo senso. Allora, vediamo un po' che succede. Floriana, uh, hai un problema con. Ecco, infatti. L'avvocato oggi non, uh, non è dei nostri, mi sa. Proveremo a contattarla adesso telefonicamente. Uh, Flo Floriana, guarda, sì, speriamo di sì. Dai. Se dovessi cadere. Scusa. No, se, Fa, dovesse cadere, la okay, se dovesse cadere, eventualmente ti chiamo al telefono e collego il telefono sì. al, al microfono. Ecco, quindi Va bene. dai. Lara, intanto grazie. Passiamo a Floriana Branca. Allora, eh, queste case ci sono dei vincoli eh, giuridici per cui non si possono eh, acquistare case senza vederle fisicamente? No, allora eh, è chiaro che pur nonostante stiamo vivendo un periodo di forte emergenza e come dicevo prima eh, facendo l'intervento nel momento sbagliato, ehm, comunque dobbiamo un po' ripensare tutto quello che è stato il nostro modo di concepire la contrattualistica fino ad oggi. Di fatto però degli interventi normativi che siano andati a modificare l'impianto originario del nostro codice civile o comunque delle leggi attualmente vigenti nel settore immobiliare non ci sono state. Quindi la risposta alla tua domanda è che attualmente eh, per la conclusione del contratto valgono sempre le regole che conosciamo prima, ovvero un contratto è validamente formato quando c'è l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma, quindi necessariamente la forma scritta se si tratta di eh, immobili. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui io acquirente decido di acquistare una casa pur non avendola vista fisicamente ma avendola vista soltanto tramite un tour virtuale eh, è chiaro che comunque io ho visionato l'appartamento quindi so cosa sto comprando eh, pur non avendolo potuto fare fisicamente l'accordo la, sull'oggetto del contratto è stato raggiunto in questo senso. È chiaro che eh, laddove poi l'oggetto effettivamente non rispondesse alla descrizione che ne è stata fatta durante il virtual tour o, o presentasse dei vizi, è chiaro che in questo caso intervengono sempre le garanzie di legge che assistono ai contratti di compravendita in materia di vizi formali e ed devizioni, cioè vizi di diritto e quindi il contraente laddove si trovasse di fronte ad un oggetto che non era quello che eh, sperava potrà comunque sempre far valere la denuncia dei vizi e chiedere la risoluzione del contratto. Ok, ok Floriana, scusami, scusami, volevo sintetizzare questo aspetto. Allora, diciamo che è possibile acquistare casa a distanza senza visitarla fisicamente? Sì no? Sì. Sì, perfetto, ottimo. So che però ci sono delle condizioni di sicurezza, dei consigli... Eh, da dare anche in ambito di contrattualistica che si, si tratti di proposta di acquisto che si tratti di eh, eventualmente un preliminare di compravendita ci sono alcuni accorgimenti che però devono essere eh, seguiti secondo la tua esperienza ricordo a tutti okay. che Floriana Branca è un avvocato specializzato nel settore eh, immobiliare che è anche docente eh, per, per FIMA Italia ecco, quindi insomma, non è diciamo, la sua prima esperienza in ambito immobiliare Puoi darci qualche indicazione pratica su cosa eh, possiamo inserire nei, nei, nelle proposte di acquisto più che nei preliminari per metterci eventualmente a vento eh, così nell'ottica di eventuali contestazioni future? Sì, assolutamente. Come Grazie. dicevo prima, l'impianto fondamentale del codice delle leggi speciali collegate non, non è stato cambiato, Quindi, però questo non vuol dire che è atteso il momento particolare che stiamo vivendo, come dicevi giustamente tu, non possiamo eh, cautelarci a monte inserendo delle clausole ad hoc che possano tutelare le parti, ma anche l'agente immobiliare che interviene nella trattativa. A mio eh, avviso i tipi di clausole che possono essere inserite sono di vario tipo, ma due sono fondamentali uno riguarda la mh, possibilità di visionare poi fisicamente l'appartamento se e quando questo sarà possibile prima della compravendita, l'altro aspetto riguarda il ehm, diritto alla mediazione del, dell'agente immobiliare. Per quanto riguarda il primo aspetto, eh, io suggerirei a un mio cliente di apporre una clausola eh, speciale nella quale le parti concordano un termine eh, che possa essere eventualmente anche perentorio, entro il quale l'acquirente deve visionare l'appartamento fisicamente. Decorso infruttuosamente questo termine, quindi la responsabilità della mancata visione dell'appartamento rimane, del, eh, rimane chiaramente a carico dell'acquirente perché il compratore mette a disposizione l'immobile per una visione fisica ed è a questo punto l'acquirente che, eh, che non si attiva per, eh, per visionare appunto l'appartamento. Quindi che cosa possiamo fare? Possiamo innanzitutto appunto introdurre un tipo di clausola di questo genere. Ma eh, può anche darsi che mh, le parti concordino un termine per la stipula della compravendita, ma che entro questo termine non sia possibile, perché esiste un impedimento di legge, eh, mh, che l'acquirente si rechi fisicamente sul luogo per vedere l'appartamento. Anche questo tipo di evenienza deve essere, secondo me, adeguatamente prevista e contrattualizzata da parte delle persone da parte dei contraenti proprio per evitare che poi in futuro possano sorgere delle contestazioni eh, soprattutto relativi come dicevo prima ai, agli eventuali vizi dell'immobile perché è chiaro che il, eh, la descrizione che viene fatta in modo virtuale dell'appartamento è sicuramente una descrizione rispondente il più possibile alla realtà dei fatti ma è anche ovvio come sappiamo tutti che la visione fisica di un appartamento molto diversa di una visione virtuale, innanzitutto perché stando dentro l'appartamento si possono percepire in maniera esatta gli spazi, si possono percepire eh, tanti elementi che magari tramite una visita solo virtuale vengono magari supposti ma non vengono poi Ehm, non vengono poi effettivamente percepiti in maniera, eh, in maniera reale quindi il primo accorgimento è quello di inserire delle clausole che stabiliscono come dicevo prima a titolo di esempio l'inserimento di una clausola ad hoc che disponga un termine prima del contratto di compravendita affinché l'acquirente visiti l'appartamento ed eventuali ipotesi in cui tale eh, visita eh, mh, possa essere impedita, le eventuali conseguenze e se l'atto notarile possa essere comunque stipulato, quindi con una eh, espressa accettazione da parte dell'acquirente, anche a prescindere dal fatto che l'appartamento non sia stato visionato. Quindi la responsabilità, tra virgolette, di questa scelta, come dicevo prima, viene spostata sulla parte, eh, sulla parte acquirente. Ok, eh, mh, Vai, punto, Vai, vai, tranquilla, vai tranquilla. Sì, Sì, brevemente dicevo sì. il um, discorso che... Mi è capitato di affrontare anche in un recente intervento che ho fatto con dei, eh, con dei eh, vostri colleghi, con dei tuoi colleghi, eh, è stato appunto quello del, del sorgere del diritto alla provvigione quando vengono conclusi dei contratti che poi per eh, impossibilità sopravvenuta, quindi la normativa eh, che è entrata in vigore in materia di divieto degli spostamenti, ha impedito poi effettivamente la conclusione del contratto, quindi la presa del possesso dell'immobile e l'adempimento del contratto vero e proprio. Okay. Allora, in questo senso, chiaramente, la domanda che mi è stata posta più frequentemente è stata quella di, eh, da parte dell'agente immobiliare che mi ha chiesto se nonostante lo scioglimento del contratto, una risoluzione anche consensuale che intervenga tra le parti, avesse comunque il diritto alla, eh, a percepire la provvigione. Eh, a mio avviso sì, perché comunque i diritti dei, maturati dei terzi non, eh, non in buona fede chiaramente non devono subire delle conseguenze a seguito di una scelta eh, discrezionale delle parti. Perfetto. Va bene, eh, comincia a arrivare domande. Grazie, intanto Floriana. Arrivano domande anche per te, ci sono domande anche per Lara, ma eh, prima volevo restare in ambito eh, di rete e chiedere a eh, Roberto: Roberto, io so che in, questi, in queste settimane, tanti tuoi agenti immobiliari free ma hanno acquisito incarichi, preso anche qualche proposta di vendita grazie alla firma digitale e soprattutto parlando di trading che è l'attività, una delle attività importanti che svolgete eh, diciamo, a livello di gruppo e che crea sinergie eh, pratiche per la, per la rete affiliata, anche con trading avete effettuato alcune vendite in queste settimane. Eh, ci vuoi parlare di questa, di questa esperienza? Sì, ehm, l'esperienza del trading è, è un servizio che noi offriamo alla nostra rete perché ci siamo detto qualche anno fa eh, perché non offrire anche prodotto, quindi appartamenti. In questi, in questi ultimi anni abbiamo costruito e ristrutturato circa un 300 appartamenti caricati in piattaforme per la vendita. Vorrei un attimo tornare indietro per ricollegarmi anche alla domanda della visita, visionare o non visionare, ma come consigli in generale agli agenti immobiliari. Cosa succede quando vendiamo il nuovo? Il nuovo non c'è, l'appartamento non c'è. Però, guarda caso, chi tratta il nuovo è abituato a lavorare con più informazioni, un capitolato dettagliato dell'immobile, di che cosa viene fatto sull'immobile, piantine, rendering. Ecco, quindi forse ci dovremmo abituare in questo particolare momento e anche dopo, perché no, perché comunque eh, si selezionano le visite, si fanno... Tanti, tanti appuntamenti di vente finiscono per essere principalmente maturano nell'ufficio, perché completiamo, ehm, cioè perdiamo quella vecchia abitudine che, che l'agente immobiliare accompagna soltanto a visitare l'immobile e tutto eh, si esplica lì nel, nel sopralluogo dell'immobile. Quindi anche prima, eh, quindi foto, piantine precise, un rendering, un capitolato preciso dello stato d'uso dell'immobile, eventualmente anche delle piantine eh, chiedere a degli architetti spesso tanti colleghi lo fanno mi fai un rendering una, un, una, una piantina come verrebbe ristrutturato come verrebbe fatta e spessissimo poi dopo sono coinvolti il proprietario eh, chiede di quell'architetto chiede di quell'attività quindi dobbiamo modificare il nostro lavoro prendendo da esperienza proprio anche il settore del trading noi nel trading vendiamo la maggior parte degli immobili che l'edificio non esiste ancora quindi li vendiamo in piantina ma è improprio dire solo in piantina, perché vicino ci sono tanti altri strumenti di, di accompagnamento. Quindi, eh, e quindi mi, mi ricollego eh, di nuovo al trading. Lo sviluppo immobiliare l'abbiamo inserito come servizio per la, per la nostra rete, eh, mh, primo per dare prodotto, ma per far crescere eh, le agenzie a trattare anche ehm, il nuovo che in genere eh, l'agente immobiliare possiamo dire che al 90% tratta, tratta l'usato, l'esistente, quindi eh, questa è evoluzione professionale, ma non solo, ma anche nella ricerca delle operazioni, perché tutte le operazioni che noi abbiamo fatto, l'abbiamo fatto e sono arrivate dall'ultimo, quindi eh, avvengono corsi di formazione, di aggiornamento, come viene analizzata l'operazione, quali sono i parametri, quali sono le caratteristiche, e, e ripeto, questa diventa una cosa bellissima perché c'è una crescita della professione l'agente immobiliare impara anche a fare operazioni di sviluppo a, a, a saper cercare analizzare anche operazioni di sviluppo eh, rimango un attimo sul trading perché so che lo, lo scorso anno avevate eh, lanciato un, un, un bond da, da un milione di euro di, di raccolta in sostanza nel 2019 ma adesso siete ai nastri di partenza eh, ci avete preso gusto con una nuova, una nuova iniziativa per 6 milioni di raccolta, è giusto? Ricordo bene? Perché poi tutte le cose sono conseguenziali, abbiamo detto dalla rete, eh, abbiamo preso eh, l'informazione per le operazioni, l'abbiamo sviluppata, la rete fa, eh, fa le compravendite, eh, noi non mettiamo ufficio vendite, ogni cantiere automaticamente di ogni agenzia, il nostro ufficio vendite non è sul posto, ma in ogni agenzia che, che aderisce alla piattaforma. Poi a un certo punto ci siamo detti, benissimo, perché non possiamo fare anche un'attività di crowdfunding con, con la rete? E quindi abbiamo emesso dei prestiti obbligazionari dove coinvolgiamo da un taglio minimo di 10.000 euro eh, operazioni che durano tre anni al tasso del 7%, quindi adesso a luglio abbiamo, eh, abbiamo eh, lo stacco della cedola e quindi... Eh, chi ha creduto, chi ha sottoscritto l'obbligazione prenderà il 7%. Quindi la rete, i loro clienti, eh, gli operatori diventano anche investitori del, eh, de, del, dell'operazione immobiliare che andiamo a fare e che dopo, eh, che, che dopo ah, venderanno anche, si occuperanno anche di vendere. E, e tra virgolette preferiamo pagare gli oneri finanziari e gli interessi preferiamo pagarli invece che alle banche pagarle eh, ai nostri affiliati agli amici, ai clienti quindi è un circolo virtuoso che si viene a creare all'interno quindi il settore immobiliare lo completiamo eh, e aumenta anche la percezione sul mercato che eh, le case eh, non solo le sappiamo vendere ma le sappiamo anche costruire quindi ehm, ne conosciamo anche tutte bene gli aspetti strutturali e diventa tutta una conoscenza, un know-how che si diffonde all'interno del gruppo Grazie, grazie. Bocca al lupo allora per questa raccolta. <ride> allora, abbiamo una domanda per eh, Lara Zucchini. Allora, siamo al riavvio, riavvio delle attività e eh, ci chiede Loreto Dinucci come gestire l'eventuale timore eh, o paura sia del cliente acquirente che deve andare in una casa che non sa quanto è sanificata, ma sia per il proprietario di casa che deve ricevere eh, clienti, quindi persone strane in casa propria. Ci sono alcuni accorgimenti al di là, voglio dire, delle norme previste da un punto di vista eh, psicologico da poter eh, mettere in campo per attutire un'eventuale resistenza alle visite? Lara mi senti? Lara? Sì, ti sento un po' forse dopo, però sì, sì, ti sento, ti sento. Ok, perfetto. La domanda l'hai colta? Eh, non ho capito se fa riferimento a questo momento in particolare o in generale. No, a questo momento in particolare. Ok. Okay. in questo momento al dover accogliere in casa qualcuno e è, è anche per l'altro che va in casa di un'altra persona c'è cioè, il sentimento di insicurezza sicuramente alla base un po', no? di questo e ehm, secondo me in questo caso è importante riuscire a rassicurare entrambe le parti in questo secondo me è essenziale mantenere ancora di più ehm, tutte le distanze ma essere anche voi i primi magari, a portarvi dietro i dispositivi per riuscire a far sì che anche laddove il cliente o anzi chi accoglie in casa non li abbia siate voi a munirli in modo tale che la persona poi non abbia eh, delle paure anche perché in questo momento la paura da contagio è, è altissima no? e quindi essere voi cercare di tutelare in prima persona questo è sicuramente essenziale magari facendolo anche riferimento prima cioè nell'informare il vostro cliente e chi accoglie a casa eh, di tutto quello che voi cercherete di fare affinché mh, tutto venga fatto in sicurezza e poi prodigarvi per farlo anche dal vivo in mm. modo tale da eh, lasciare quanto più possibile tranquillità nell'altro cioè lo faccio ma so che lo faccio in un contesto completamente protetto e tutelato questo è molto importante ok girando senso... sì, in merito um... Ehm, sull'argomento ti dico eh, cosa è consigliato negli Stati Uniti ma non adesso che eh, di questa emergenza sanitaria, sì. anche prima cioè, cioè, è consigliato di fare l'appuntamento chiedendo ai proprietari che ormai lo sanno eh, diciamo è abitudine di non essere presenti all'appuntamento perché dice che è molto importante quando si visita un appartamento e che l'acquirente e che lo viene a visitare Ehm, abbia, il, abbia il contatto con la casa abbia il contatto con eh, osservi la casa ma non ehm, con all'interno i proprietari che è loro è la loro casa perché non la cominciano a sognare come propria perché ci sono lì presenti i proprietari con le loro emozioni certo. con le loro, con le loro eh, eh, sì sì sì certo con le loro che... resistenze sì. naturali ci mancherebbe Quindi. Potremmo estendere questo consiglio anche in tempi di emergenza? Guarda, Sacrosanto, questo è una buona, sicuramente una buona, un buon suggerimento. Allora c'è ehm, allora, Giovanni Carleo che tornando al tema della visita a distanza, dice: eh, Anzi, no, scusami, Giocchino Celotto. Dice, non dimentichiamo che in eventuale mutuo c'è la visione anche da parte del perito dove può constatare eventuali vizi. Gioacchino si sì, considera che ci sono diverse banche che proprio stanno eh, attualmente accettando i virtual tour praticamente come, come parte della, della perizia quindi non mandano più il perito eh, presso l'immobile ma eh, l'immobile viene visionato dallo stesso attraverso la visita virtuale eh, notizia di questi per giorni per, ti conferma anche per l'operazione di sviluppo immobiliare ecco quindi insomma siamo, siamo avanti Eroterio Dato sempre tornando al tema della visita fisica negli immobili dice come visto e piaciuto sì, come, con, non c'è scritto come visitato e piaciuto come ci ricorda l'avvocato ma visto può essere visto anche attraverso strumenti sì. digitali Floriana mm. cosa dici? Floriana? Oggi diciamo che internet è come sì, l'autostrada eh, in agosto. il punto è quello che dicevo prima, cioè... Mm, <ride> sì, infatti. Ehm, no, eh, quello che dicevo prima, in realtà gli istituti fondamentali non sono cambiati. È chiaro che andrà, andrà a cambiare l'interpretazione, come tu prima hai fatto giustamente un gioco di parole, ma è un po'... La sostanza di quello che ci pre prepariamo a vivere nei prossimi mesi, nei prossimi anni, è cambiata la sostanza e l'interpretazione della normativa giuridica. Quindi, quello che prima era visto e piaciuto, perché si supponeva che fosse stato eh, visitato, come giustamente come giustamente veniva anche osservato prima nel caso di immobili comprati tra virgolette sulla carta non c'è mai stata la visita previa dell'immobile quindi si intendeva come viste e piaciuto si intende come visto e piaciuto il progetto il rendering la rappresentazione che ne viene fatto non è molto differente di quello, da quello che succede con il virtual tour certo Okay, chiarissimo. Le, le garanzie di legge, torno a dire, rimangono sempre e pur sempre operative eh, però mm. visto e piaciuto in questo senso può essere inteso proprio come, eh, come l'hai detto prima tu quindi anche okay. visitato e piaciuto grazie eh, allora eh, Roberto invece, eh, torniamo un attimo sul tema digitale so che come FRIM state per lanciare un'app dedicata agli agenti immobiliari e dedicata alla generazione di contatti di lead. È un'app che eh, consentirà al privato di interagire con l'agente eh, fissandosi automaticamente l'appuntamento ma è anche un'app che consentirà al cliente di eh, assegnare di fatto un rating sia all'immobile e in futuro pare anche all'operato dell'agente. Ce ne vuoi parlare? Sì, è un'app che eh, avevamo in lavorazione anche prima del, dell'evento covid. E, ehm, è un'app che si rivolge eh, al mondo digitale, si rivolge alle persone che sono abituate a cercare eh, l'immobile e, e a volersi fissare l'appuntamento, a vedere i rating, eh, quindi questo tipo di attività, da avere tutte le informazioni, cioè il, con il telefonino riuscire a, ad accedere a tutte quelle che sono delle informazioni operative sul, sull'ambito delle attività quindi eh, è un'attività appunto il rating sull'immobile e eh, non solo, quando si fissa l'appuntamento può fissare eh, l'appuntamento dicendo un appuntamento sul posto o un appuntamento video perché sarà possibile anche eh, fissare l'appuntamento dove l'immobile io lo vedrò attraverso il, eh, il collega agente immobiliare che glielo farà visitare con la telecamera del telefonino e ehm, con, con i suoi commenti circa la camera, ehm, le attività, i metri, il terrazzo quindi manterrà questo, questo contatto diretto con, con il, il cliente quindi ehm, nella ricerca sempre di nuovi servizi e di target di clienti abbiamo dovuto abbracciare questo target che è un target digitale un tar ci sono tanti target oggi che Vogliamo, vogliamo far succedere le cose dal nostro telefonino. Quindi okay. la visita, l'appuntamento, l'informazione, il rating, il rating sull'agente, il rating sull'immobile, eh, perché abbiamo imparato a guardare eh, gli indici di qualità anche con gli occhi del, eh, degli altri clienti. Beh, Questo è interessante, interessante. E c'è un altro aspetto di cui volevo parlarvi, quindi tecnologia sì, ma eh, siamo in un momento in cui Uh, il tempo avrà sicuramente un valore superiore rispetto al passato e anche accelerare diciamo, il tempo, il numero di compravendite è importante quindi, eh, tornando al modello agenziale, no? avremo tanti agenti immobiliari singoli con maggiore difficoltà anche a eh, lavorare in questo tipo di mercato un po' più complesso. Eh, secondo te, e so che veramente sfondo una, una porta aperta, che ruolo potrà giocare finalmente la collaborazione tra agenti? La collaborazione tra agenti giocherà un ruolo importantissimo. Eh, questo è un momento in cui suggerisco eh, a, a tutti i colleghi agenti immobiliari di, di ehm, aderire alla rete della propria categoria quindi eh, entrare nella rete della collaborazione utilizzare al meglio questi strumenti informatici sono strumenti che eh, e non è, è un qualche cosa che personalmente io ho avuto modo di viverlo vivendo, cioè visitando negli stati uniti l'MLS, gli agenti immobiliari e, e l'operatività ha portato fuori la categoria degli agenti immobiliari dopo la grande crisi del 29 ci sarà un motivo che il 98%, 99% e tu lo sai benissimo Gerardo <ride> se gli agenti immobiliari americani sono sull'MLS, aderiscono all'MLS rende la categoria più forte, rende il singolo collegato a una rete e si presenta sul mercato come un insieme di operatività i dati sono in mano agli agenti immobiliari, le informazioni sono in mano agli agenti immobiliari Forse questa crisi ci darà ancora una spallata per farcelo capire e per correggerci nella posizione giusta nell'ambito dell'attività. È l'unico, è l'unica maniera che la categoria, non il singolo agente, e qui non riguarda solo il singolo agente, qui stiamo parlando di tutta la categoria dell'agente immobiliare, forse è l'ultima possibilità che abbiamo di raggrupparci per rendere forte questa categoria e per resistere a tutte quelli che sono gli attacchi innovativi del mercato. Eh, Certo. tecnologici che ne subentreranno e questi sono solo la punta di un iceberg di quelle che avremo modo di, aff di dover affrontare andando avanti negli anni abbiamo abbattuto anche l'ultimo la tecnologia ha abbattuto anche l'ultimo baluardo che era prerogativa dell'agente immobiliare la valutazione, ormai la valutazione noi abbiamo ottimi strumenti di valutazione che facciamo fare direttamente al cliente, ma la sappiamo benissimo la fanno tutti quindi adesso non ci è rimasto nient'altro che noi siamo i gestori delle informazioni sul territorio, nelle singole zone. Se sappiamo fare quadrato, la categoria sopravviverà bene. Se non sappiamo fare quadrato, ci saranno dei problemi per la categoria. Figurati per i singoli. Certo, no, grazie, grazie, guarda, condivido al 100% quello che dici. Allora, eh, ci siamo oltre 200 collegati, eh, le domande stanno arrivando in modo importante, io quello che chiederei per rispettare i tempi, perché siamo a 48 minuti di, di diretta e la tempistica comunque ha il, il suo senso di essere, chiederei intanto a Lara Zucchini ehm, di gli altri ospiti, eventualmente inserire, eh, diciamo così, una, un suo riferimento nella chat per rispondere a eventuali domande, ma ricordiamo un sito web attraverso il quale entrare in contatto con te e con Wow Experience. Sì, allora, per entrare in contatto direttamente con me su www.larazzucchini.com, qua, anche se hanno bisogno di eh, domande, questioni, io sono disponibile, si scrivono nel contact form direttamente mi arriva la mail. Invece, eh, per vedere anche dei video della Wow Experience, per capire un pochino di più di cosa si tratta, sul sito di Luca Mazzucchelli sono disponibili 5 video gratuiti per poter vedere un po' di che cosa si tratta e come poter applicare anche alla vostra attività. Perfetto. Dara, grazie. Floriana Branca, allora, Floriana, qua continuano ad arrivare eh, commenti e alcune richieste anche su, eh, sulle modalità, no? sulle clausole, eh, sui comportamenti che un cliente può eh, avere rispetto poi all'operato, Te immobiliare. Io ti chiederei intanto poi di seguire questa chat e magari mettere su Facebook i commenti e le risposte che potrai dare. Ma ricordiamo anche a chi ci segue come contattarti? Sì, allora potete contattare direttamente scrivendo la mia mail che è studialegale.florianabranca.com. Potete appunto scrivermi una mail con le vostre domande anche okay. perché chiaramente. Ogni tipo di situazione, ogni tipo di circostanza per poter avere una clausola eh, ad hoc, visto che comunque, ripeto, siamo in una situazione molto particolare, la clausola va eh, ragionata e studiata in relazione poi alle circostanze del caso, alle necessità delle parti, anche in relazione poi eventualmente ai termini, eh, come abbiamo detto prima, da inserire per la visione dell'immobile e il discorso eh, molto importante, altrettanto importante, del diritto alla provvigione dell'agente immobiliare in caso di risoluzione del contratto. Per okay. provvedimenti dell'autorità legislativa quindi vi invito comunque Perfetto. a eh, formulare la vostra osservazione ed eventualmente a scrivermi eh, chiedendomi eh, delle consulenze su questioni okay. pratiche e ad hoc tu mi autorizzi comunque a inserire la tua mail nella chat sì assolutamente sì l'hai de detto eh? l'hai detto davanti a 200 persone quindi io lo faccio poi va <ride> bene grazie grazie floriana grazie, grazie a Roberto Barbato, allora tu ti sei portato la CLAC da casa perché qui sono tutti quanti eh, esaltati da quello che hai detto, quindi attraverso la rete faremo la, la, la pesca grossa e non, non andremo soltanto con la, panna, con la canna da pesca singola verso i clienti, uniti si vince, insomma ci sono tante cose positive, sei un grande eh, ispiratore. Eh, ricordo eh, per gli agenti che vogliono entrare in contatto con Roberto Barbato il sito web frim.com che sentirò, inserirò in chat per poter ottenere eventuali informazioni anche su come approcciare eh, questa, questa rete agenziale e i servizi che, che, che Frim mette a disposizione. Roberto, ti faccio fare un'ultima battuta prima di chiudere. Sì, un'ultima battuta, visto che il 4 le agenzie ripartono, gli agenti immobiliari ripartono, mi fa piacere dire che eh, allo scopo di ehm, coinvolgere tutti gli agenti immobiliari nell'attività eh, c'è un progetto per l'adesione all'MLS. Abbiamo fatto, visto che abbiamo qui anche l'avvocato, abbiamo fatto un contratto di coinvolgimento anche per chi meno conosce oppure ha le sue diffidenze un contratto con una clausola di soddisfatto rimborsato, entra in MLS, se non farai una collaborazione, se non avrai un coinvolgimento collaborativo nell'ambito dell'attività, il prossimo anno te ne viene rinnovato di nuovo eh, un anno di contratto, perché è importante che entriamo e cooperiamo tutti insieme, che ci muoviamo insieme. Benissimo, allora... Io ringrazio tutti gli ospiti intervenuti, eh, sia i guest che sono qui sullo schermo, sia gli oltre 200 agenti immobiliari eh, collegati. Eh, vi auguro insomma, di ripartire con prudenza, ma alla grande, poi dal 4 eh, in avanti. E noi ci vediamo invece giovedì prossimo, eh, sempre sulla fanpage gerardopaterna.com per una nuova live. Eh, ci saranno due ospiti particolari, parleremo di eh, comunicazione, di come mettere a frutto eh, il web eh, per avvicinare eh, in modo spontaneo, far avvicinare in modo spontaneo i clienti, con due personaggi veramente, veramente eh, interessanti che non potete perdere, ma ve ne darò poi notizia nei prossimi eh, giorni. Nel frattempo vi saluto e vi auguro eh, tutto il meglio. A presto. Arrivederci, complimenti ciao a, anche a tutti. te, Gerardo. Grazie, grazie, grazie, ciao. Ciao, arrivederci. A ver,